è l'arte di lavorare con le dinamiche viventi eh, del corpo umano, con le dinamiche viventi dell'essere umano, con le dinamiche eh, che permeano da sempre l'essere umano nella, nella sua interezza. Queste sono dinamiche viventi che hanno a che fare con le forze innate, con quelle forze innate che l'hanno fatto arrivare fin qua con quelle forze innate che creano e mantengono l'equilibrio nell'essere umano, quelle forze innate che mantengono la salute nel sistema umano. La, la biodinamica craniosacrale ha radici nell'osteopatia, poi da qui negli anni si è evoluta proprio per includere tutti i processi Uh, conseguiti dalle neuroscienze cioè, e insieme a questo include anche le ricerche in ambito dello sviluppo umano, l'embriologia, include la psicologia prenatale e perinatale e la risoluzione dei traumi che derivano da questi momenti. Si utilizza un tocco delicato durante le sessioni. È un tocco che non è invasivo, è un tocco attento, morbido, un tocco allenato, molto allenato, istruito proprio ad ascoltare eh, tutte le espressioni del, del corpo umano, del sistema, qualunque sia il livello di salute. E a riguardo si connette proprio alla salute presente nel sistema. È una delle discipline più contemporanee proprio perché si occupa eh, principalmente di sostenere l'autoregolazione del sistema nervoso. E poi, da qui, può permettere la risoluzione di eh, condizionamenti di, che derivano da situazioni di stress o da traumi di qualunque tipo. E' proprio in quest'epoca, in, quest in, in questi momenti che ha proprio bisogno, l'essere umano, noi, abbiamo bisogno proprio di, eh, di strumenti vitali. Cioè di lavorare con, con la profondità, con la vera vitalità umana.